Riuscivo a fare il legame tra quello che mangiavo, che era sul piatto, e l'animale vivo. Quindi, quando ho capito questo legame, il è diventato il mio stile di vita, è diventata la mia filosofia. L'organismo mi ha dato un sacco di benefici, soprattutto dopo il mio infortunio. Alcuni dei benefici che ho trovato subito era dormire meglio, meno infiammazioni nel corpo, soprattutto per lo sport che faccio, un miglior recupero, soprattutto dopo delle partite o gli allenamenti. Era interessante trovare tutti questi benefici in solo un cambiamento di, di alimentazione. Le di differenti risorse di proteine le trovo ovunque, nel senso che non ho... Qualcosa in particolare perché le proteine sono ovunque, nel mondo vegetale soprattutto, frutti, cereali, legumi. La cosa bella di, del, della dieta vegana è che è talmente varia che ogni giorno provi cose differenti, mangi cose differenti, quindi le proteine le trovi sempre Un'altra cosa importante dei benefici è che so che attraverso questa filosofia eh, diciamo aiuto non solo me stesso ma anche quello che può essere gli animali, il mondo animale e, e, la, e il pianeta.